Um, anche lì um, si parlava uh, della loro volontà no? di viaggiare verso la Francia fondamentalmente, cosa che poi in realtà non è accaduta. No, perché i francesi a loro volta sono stati abbastanza selettivi nell'accoglienza dei, dei migranti e questo da questo punto di vista l'Italia avrebbe dovuto essere un po' più coraggiosa senza cadere nei ragionamenti della Lega uh, cioè, razzisti, però se ci sono delle regole condivise è giusto che le rispettino tutti eh, da questo punto di vista purtroppo ha prevalso invece un'idea un po' appunto razzista del rapporto tra l'Italia e i migranti e tra l'Italia e gli altri paesi un'idea razzista che ha permesso, ha, avuto, ha permesso appunto agli altri leader eh, di, dei stati noi confinanti di liquidare la questione come appunto gli italiani sono razzisti eh, e noi invece abbiamo un atteggiamento più tollerante quando in realtà probabilmente alla fine della fiera gli italiani sono stati più tolleranti mentre eh, le altre nazioni no c'è cioè, però da dire anche un'altra cosa che ci sono stati dei fenomeni migratori in questi ultimi vent'anni che hanno visto l'Italia assente cioè l'Italia non ha accolto nuovi migranti penso al Kosovo penso a, appunto agli spostamenti di Turchi in Germania penso anche agli italiani che hanno accolto cioè diciamo, alla mia città Bari che ha accolto 50.000 albanesi nel 1991 senza muovere, battere ciglio ci sono dei dinamici di flussi migratori diciamo fisiologici, naturali che quasi sono stati dimenticati, per cui per 20.000 migranti pare ci sia una guerra civile, quando in realtà ci sono flussi migratori tradizionali, normali, che sono stati sempre gestiti con tranquillità da parte degli stati, ben organizzati. Evidentemente il nostro appunto, ha ceduto all'ideologia e quindi è crollato appunto, sotto i colpi del, dell'ideologia leghista. Senti, torno un attimo a, al discorso che facevi prima, ehm, per chiederti qual è eh, la credibilità, dell'Italia eh, davanti all'opinione pubblica internazionale? Allora, Secondo me bisogna dividere la credibilità dell'Italia e la credibilità del governo italiano. Io penso che l'Italia sia ancora una nazione eh, che viene percepita positivamente da parte dell'opinione pubblica. Abbiamo dell'eccellenza oh. da tanti punti di vista, eh, culturale, anche della manifattura, dell'industria, Uh, il cosiddetto Made in Italy è ancora una cosa che funziona perfettamente in tutto il mondo, gli italiani sono visti come, una, come, un, come un popolo che sa vivere bene, non credo ci sia un problema di credibilità dell'italiano, ci sono gli stereotipi che ci meritiamo tutti su mal, malavita e così wow. via, però ritengo che il, la, italiani, la credibilità degli italiani sia stata in, intaccata minimamente e nella misura in cui dall'estero non riescono a capire come mai noi italiani stiamo riuscendo a sopportare questo governo per tutto questo tempo. La credibilità del governo è nulla. Uh, se un capo di Stato può evitare di parlare con Berlusconi, lo fa. Oggi Obama, ringraziando tutte le forze coinvolte nella missione in Libia, ha dimenticato l'Italia o non l'ha voluta citare. Sarà un caso, sarà una dimenticanza. Io ho discusso di Obama dopo questa dichiarazione non ne ho sentite, quindi diciamo, le ricostruzioni sono le più fantasiose. infatti anche alcuni parlamentari del PD hanno subito posto l'accento su questa cosa dicendo che Obama ha diciamo, certificato ancora una volta l'assenza di peso politico dell'Italia per quanto riguarda le dinamiche di politica estera quindi anche qui probabilmente la credibilità dell'Italia si costruisce con molta più velocità e molta più facilità di quello che si crede basterebbe cambiare la testa e le cose dovrebbero andare un po' meglio subito speriamo insomma sì. la situazione è abbastanza inquietante al momento mm. Senti, ti faccio l'ultima domanda, um, qual è la tua dieta mediatica? Che cosa leggi e dove ti informi? Allora, mattino presto rassegna stampa Sky, poi metti in auto rassegna stampa di GR Parlamento, quindi i giornali li leggo così, non li compro, me li ascolto, arrivo qui in ufficio o comunque dove sono e scorso a tutti i principali giornali online e, e nel frattempo comincio già a leggere i flussi che arrivano da, da, da Facebook e da Twitter e poi si va un po' a ciclo Una volta qui, qui faccio appunto intervalli regolari ovviamente c'è da lavorare a intervalli regolari mi faccio il giro come la sentinella su giornali online facebook e twitter prendo le informazioni un po' me le metto da parte un po' le condivido subito e continuo, continuo, continuo la sera se si fa in tempo ho eh, GR comunque telegiornale radiofonico della mezzanotte ora rassegna stampa notturna e si va così e ovviamente poi leggo quanto più possibile ai dispositivi mobili quando viaggio mm. leggo giornali cioè la mediterranea mia sono abbastanza obeso dal punto di vista mediatico infatti <ride> mi dovrò anche porre il problema di mangiare meglio forse perché appunto anche... mi, sen mi sento sufficientemente informato ma ho la sensazione che certe volte appunto perdo tempo in informazioni inutili che magari potrei dedicare a cose più utili um, avevo letto un po' di tempo fa uh, la dichiarazione di un giornalista che diceva appunto che nonostante legga tantissimo molto più mh, che in passato ha costantemente la sensazione di non sapere cosa sta succedendo in questo paese. Eh sì, perché anche qui secondo me è difficile ancora capire quali sono i giornalisti, quali sono le fonti di informazioni che informano sempre e comunque. Anche i, giornali, i principali giornali online... Uh, hanno una distribuzione delle informazioni tale che ci, ci si perde in stupidaggini talvolta stupidaggini create ad arte per attirare un pubblico più grande per attirare più traffico, per attirare quindi più introiti però non sono mai giornali che tu potresti definire veramente informativi o comunque veramente utili l'inizio alla fine quindi tu vai magari a cercare una notizia su un quotidiano online nazionale molto grande e ti perdi nello specchietto della lodole, nella notizia buffa e perdi tempo quindi in teoria bisognerebbe avere la, la forza di volontà molto grande magari prende, mettere insieme tutti i feeder SS, di tutte le notizie che ci vogliono che ci interessano, delle fonti che ci interessano e così facendo però poi perdi la, le possibilità che sono insite nel girare perché poi magari appunto se tu ti fai un insieme di feeder SS di fonti sempre uguali Uh, poi si è un po' autoriferito auto non riesce mai a capire se c'è di meglio c'è di nuovo, dove c'è dov cosa leggono gli altri quindi anche questa soluzione in qualche modo alla lunga presta un po' eh, il fianco all'incapacità di innovare bisogna essere molto metodici sicuramente ed è importante secondo me che si formi una, una, quello che io chiamo corpo intermedi della rete cioè un insieme di persone che sono blogger giornalisti, semplici appassionati che abbiano la forza di Uh, trasformare le notizie importanti e complesse in qualcosa di comprensibile per tutti e allo stesso tempo abbiano la forza di trasformare le istanze popolari cioè ciò che leggono sul web, ciò che emerge sul web, in qualcosa di spendibile e di comprensibile per chi ad esempio il web non lo frequenta, che possono essere appunto giornali online e politici, c'è bisogno di un ruolo di mediazione tra questi due mondi che molto spesso non si parlano tra di loro e perdono tempo null'altro a guardarsi con occhio sospetto qualcosa di totalmente nuovo quindi rispetto a alla redazione, all'editore comunque un filtro ma di tipo nuovo diciamo sì, un filtro che non necessariamente non, non, non, deve, non deve sorgere nella redazione, cioè se fossi un, un capo, di un, un amministratore legato di una, diciamo, una società che, che opera nel mondo dei media o direttore di un giornale probabilmente chiederei a delle persone della mia redazione di fare questo cioè di Uh, provare a scrivere in modo più facile o descrivere in modo più facile fenomeni complessi come quello della crisi finanziaria che secondo me è di scarsissima comprensione agli occhi della stragrande maggioranza degli italiani che però poi le tasse le vanno a pagare quindi diciamo parlo con le tasse ma non sanno perché che penso sia diciamo, la beffa maggiore e allo stesso tempo però è importante anche raccontare ciò che accade sul web le, i flussi, le dinamiche le spinte, le le istanze di cambiamento senza trasformare appunto in fenomeni di costume in frasi che iniziano con il popolo del web che non si capisce mai cosa sia c'è bisogno di più complessità da questo punto di vista um, Dino ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo grazie e, a voi e per, la, per essere stato qui con noi stasera grazie e spero che avremo modo di vederci prossimamente lo spero anch'io grazie mille ciao